Nicolò Brigante tronista di Uomini e Donne, età, altezza, lavoro. Nicolò Brigante, età, altezza, lavoro del nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Mattia Marciano e Alex Migliorini, Nicolò Brigante è il nuovo tronista di Uomini e Donne, insieme a Paolo Crivellin, Sabrina Gheo, Nilu Faradati e Sara Affifella. Nicolò è nato nel 1994, ha 23 anni ed è alto 185 cm. Nella vita è un piccolo imprenditore che promuove le eccellenze siciliane in giro per il web. Il tronista, infatti, è siciliano e, da buon sicolo, è innamorato della sua terra, tanto che nel video di presentazione ha dichiarato che il sole e il mare, per lui, sono vita. Altro suo amore, però, si chiama René ed è la sua cagnolina. Si definisce un ragazzo solare e determinato, con degli obiettivi ben precisi. Brigante vuole costruirsi una famiglia serena e avere un lavoro che gli dia grandi soddisfazioni. Davanti alle telecamere, però, è imbarazzato e si sente molto insicuro. Nicolò confessa di sentirsi incapace davanti alle telecamere, perché lo mettono in agitazione. Si è trovato in questa situazione fin dal primo provino con Maria De Filippi. Arrivato completamente in palla, dopo la salivazione a zero e un minuto di silenzio, la conduttrice è riuscita a metterlo a suo agio e a farlo parlare. Nonostante ciò, teme molto questa nuova esperienza. Di quest'ultima non aveva avvisato la sua famiglia, che è la cosa più bella che ha. Ha sempre sognato una famiglia unita, dove regnassero amore e armonia, e questo ha avuto. Il nuovo tronista ha un papà e una mamma con i quali ha un rapporto limpido Lui si confida con loro e loro con lui e una sorella Nicolò brigante a uomini e donne per trovare l'amore Nicolò partecipa a uomini e donne per trovare il vero amore Cerca una ragazza affettuosa e determinata, che non debba completarlo perché sta già bene con se stesso, ma che sappia dargli un valore aggiunto. E, anche se è molto giovane ed è stato innamorato solamente una volta, è sicuro di saper riconoscere perfettamente che cos'è l'amore.